Il 16 novembre si ricorda una data simbolicamente molto significativa e veramente tragica, cioè la conclusione della costruzione di un muro eh, che recingeva il ghetto di Varsavia. Siamo nel 1940, eh, il ghetto è stato costituito poco più di un mese prima, i lavori del muro erano iniziati già nel mese di agosto, sempre del 1940, dopo che i nazisti avevano invaso la Polonia eh, nel settembre del 1939. Eh, nel ghetto confluirono... Tutti gli ebrei della città eh, si arrivò a una popolazione di circa 500.000 persone. Eh, tutte queste persone nel giro di qualche anno eh, morirono o per gli stenti perché eh, il, cibo, il cibo era veramente molto scarso, oppure furono deportati nel campo di Stermio di Tre, Treblinka, oppure addirittura eh, morirono poi nel nella rivolta che ci fu nel 1943 all'interno del ghetto e il ghetto poi a quel punto venne eh, distrutto. È eh, un simbolo tragico questa costruzione del muro perché bisogna ricordare che le persone che cercavano di avvicinarsi anche semplicemente al muro eh, venivano eh, colpite da, dai fucili o dai mitragliatori, questo era l'ordine che il governatore aveva dato. Eh, questa data simbolica è molto importante da ricordare per non dimenticare le atrocità che sono state commesse dal nazismo, ma non solo, perché tutte queste cose non debbano ripetersi.